Benvenuti e ben trovati in questa nuova puntata di Estetiste da favola, ovvero raccontare le storie delle estetiste e delle professioniste della bellezza soprattutto che ce l'hanno fatta. Io sono Maurizio De Lucchi e mi occupo di formazione da circa 25 anni che ho dedicato a più di 13.000 estetiste e ho creato questo piccolo format per dare visibilità a quelle che, a mio modesto giudizio, sono tra le migliori estetiste oggi in Italia. Voglio presentarvi una persona a cui voglio veramente molto bene, perché la conosco da tantissimi anni, da quando io facevo formazione in Portofino. lei era giovanissima, ha fatto una carriera straordinaria, oltre che essere una eh, tra le estetiste migliori che io conosca, veramente lo dico col cuore, e anche niente po' di meno che la presidente della categoria estetiste della CNA quindi ho il piacere di presentarvi Brigida Stomaggi vedete spuntare la fotografia qua alla mia sinistra quindi buona visione adesso andiamo a Milano da Brigida a dopo allora buongiorno a tutti sono in compagnia di una persona a me molto cara ma non soltanto molto cara ma anche molto importante <ride> grazie eh, sia per ehm, i suoi trascorsi, la sua carriera, sia per il ruolo che ricopre, perché è presidente in Italia della, della CNA, parlo di Brigida Stomaci che è qui vicino a me. Ciao, ciao Brigida, ciao, Maurizio. sono ciao. venuto a trovarla nel suo bellissimo istituto, che è più che un istituto un salotto. Sì, eh, è molto intimo, dai. <ride> perché voglio assolutamente che ci parli delle sue esperienze, della sua professione, della sua, della sua evoluzione, perché appunto nel podcast, e se dice la favola, non poteva mancare un profilo come il suo, un profilo del numero uno. Quindi la prima domanda che ti faccio Brigida, Gigi, tutto va, eh, raccontaci eh, un pochino la tua storia. Quando è iniziato? Uh, beh, perché insomma. è iniziato? E Ma ho iniziato per propria. caso Maurizio, ho mm. iniziato per caso perché non avevo bene le idee chiare di quello che volevo fare nella vita. Avevo frequentato il liceo artistico, sono venuto a Milano per continuare a studiare e invece... Aiutando mia sorella in negozio a far l'estetista, aiutando mio cognato a farlo a parrucchiera, mi sono ritrovata a lavorare in negozio e mi è piaciuto, mm. mi piaceva perché era un modo come un altro per, per applicare la mia creatività no? invece di dipingere, esatto, truccavo. Però no, mi piaceva il bello, mi piaceva assolutamente circondarmi di bellezza, di bello, sì, sì, sì, E sì. perché ho sempre creduto che la bellezza mm, tira su l'anima. La bellezza non è un lusso, la bellezza è qualcosa che l'universo ci ha dato. La natura è bella e quindi perché non rispettare la natura e coltivare il bello? E quindi tornando alla storia ho, ho fatto subito un corso di trucco con um, Diego Dalla Palma e Romualdo Priore al vecchio Makeup Studio tantissimi anni fa e il trucco mi è piaciuto, mi sono innamorata. sì. Ho fatto per anni parrucchiera, e acconciatrice e truccatrice anche per Rubertelli poi a Milano. Fino al momento cruciale in cui è stato presentato a un congresso di Le Nouvelle Estetique, il trucco permanente e lì è stato l'amore, l'amore della mia vita. è matita. scattato immediatamente. Sì, sì. Credo che neanche con, mari con mio marito, <ride> dico, dico le mie clienti, neanche con mio marito ho avuto il colpo di fulmine come con il trucco permanente. Ho anche lasciato il mio centro che avevo aperto nel frattempo, tu Backstage. ricordi, ti ricordi, sì. ma ancora e poi Portofinos. Ti ricordi? Sì. Avevamo sì, aperto sì, un sì. centro benessere a Milano, è stato uno dei primi, ti ricordi? In, in collaborazione con Villa Paradiso. E mi sono dedicata completamente al trucco permanente. Così è andata avanti. È andata avanti e diciamo che l'unico problema che è in questo momento è gestire la rubrica, giusto? <ride> sì, non lo dire forte perché ho paura delle invidie. <ride> no, no. Oh, sì, sì, grazie al cielo. Beh, ma sai, ormai sono un Io credo che la cosa più importante sia che uno deve conoscere se stesso, sapere quali sono i propri talenti, quali sono le cose che ti fanno felice nel momento in cui le, le svolgi, il lavoro. Minera, e quindi nel momento in cui tu ti senti bene, stanca ma bene, soddisfatta, quello è il tuo lavoro. E se bene. lo fai in quel modo hai successo, non c'è altro. Ti darei un bacio, ma non lo faccio perché, <ride> sta perché quello che dici lo sento profondamente, sì. quello che dico tutti i giorni. E, insomma, Quando lo non condivido con qualcuno e poi con qualcuno sei tu, è ancora più gratificante. E senti, raccontaci dopo questa storia, quali sono stati i momenti più belli? Beh, scoperto... non parlo dei momenti più belli della mia vita privata ovviamente no, eh, parliamo di quella professionale no, no, non quindi, <ride> okay, ho un figlio quindi capisci <ride> che il momento più bello può essere quello e ci sono stati tantissimi momenti belli anche quando avevo il centro estetico con le colleghe con i portofinos sì. cioè, sono stati molto belli però quelli più di soddisfazione sono i piccoli momenti di quando tratti una cliente e tu la vedi entrare con le labbra rivolte in giù e dopo un'oretta che sta con te esce saltellando contenta Bellissimo. guardandosi allo specchio ecco quelli per me sono i momenti più belli da fantastico andare. mi piace molto questa, questa chiacchierata insomma all'inizio però sono già con la pancia piena come si <ride> Invece ti faccio un'altra domanda per metterti sì. un pochino più... Sì, ...di per terra, in difficoltà. <ride> Perché i momenti belli eh, ce ne sono tanti, però ci sono anche quelli brutti, no? E il campione si vede proprio lì, quando si entra sì. in difficoltà. Ecco, tu hai avuto dei momenti difficili e soprattutto... Sì. Come ne sei uscita? Quali risorse hai utilizzato per uscirne? Io sono una Gemelli, sono una che ama fare tante cose e quindi a volte nella vita mi sono messa a fare delle cose più grandi di me troppe troppe. come quando ho aperto un centro troppo grande, troppo indebitata troppi pensieri non riuscivo più a lavorare in cabina io ero solo dietro a risolvere i problemi amministrativi Esatto. esatto. e quindi eh, lì è stato uno dei momenti più brutti la difficoltà cosa. economica anche no? non riuscire a pagare tutto quello che c'era da pagare e anche il fatto di non riuscire a fare il mio lavoro con serenità, cioè facevo altro, amministravo, non facevo l'estetista. Quindi quello è stato il momento uno dei momenti peggiori della mia vita, perché non sapevo come uscirne. Ma perché? Proprio perché avevo perso la via, avevo perso l'obiettivo finale, quello che era il mio di lavoro. No? Mi ero ingrandita tanto e quindi mi ero indebitata tanto. Però ne sono venuta fuori perché alla fine ho regalato tutto. Ah, fatto tutto quello che avevo regalo, crediti e debiti ho regalato. Ho detto tenetevi tutto ai miei soci, eh, ma io vado a fare appunto solo il trucco permanente e quindi ho lasciato tutto ricominciato da zero: il coraggio di non essere attaccata alle cose. Brava. a quello che hai creato Assolutamente. il coraggio di dire ok questo è un capitolo chiuso basta non ci voglio tirar fuori neanche una lira non mi interessa la salute, i pensieri, la mia serenità è la cosa che vale di più infatti chiudendo quel capitolo senza remore senza niente io ho tirato un bel sospiro di sollievo e con questo ossigeno e questa serenità mi sono ricreata una nuova attività Bom. Una, sec una seconda fase c'è stato non tanto tempo fa perché poi cosa vuoi? Nel tempo eh, succede così, no? Si cresce, si cresce, si cresce, allora cominci ad avere collaboratori e <ride> lì strutture. ero sola eh? di strutturi, poi diventi grande, poi Però diventi è grande, poi diventi fissi <ride> esatto. <ride> e cominci a vedere che le spese stanno diventando di più di, delle incassi. E quindi anche lì ho, fatto un ho chiuso un'altra porta, hai fatto un'altra diciamo, un potatura? Un'altra potatura, tutti i miei collaboratori ho detto siete abbastanza grandi, cominciate a navigare, a camminare con le vostre gambe, vi lascio lo spazio e ho detto basta, voglio lavorare in cabina, punto, mi assumo una brava collaboratrice che mi tiene la contabilità, la, eh, mi fa da reception e fa tutte le altre cose io voglio lavorare in cabina e fate tesoro di quello che dice Brigida e potete conoscersi, no? guardarsi allo specchio e dire ma chi te lo fa fare? non sei il tipo in più ti dirò una cosa con la crisi, io che avevo questa impresa sì. o aumentavo i prezzi col rischio che poi le clienti non venivano più o diminuivo i costi e la qualità del servizio diminuiva E eh certo, allora a quel punto ho preferito non aumentare i prezzi e ho diminuito i costi, nel senso che ho diminuito gli spazi, ho, diminuito, ho razionalizzato e quindi non aumentando i prezzi, ho mantenuto tutta la mia clientela, lavoro solo io, va benissimo così. Cosa è il successo per te? successo è quando tu ti poni un obiettivo e lo raggiungi o quando fai qualcosa che è in sintonia con te stesso allora se quello che fai è in sintonia con te stesso e ti rende felice tu sei una persona di successo hai raggiunto il successo anche perché Maurizio dopo tanti anni mi sono resa conto che è proprio con que in questo sistema che si incassa di più perché quando tu lavori sintonia con te stesso stranamente arriva più clientela e dici ma come mai guarda questa registrazione la metto all'inizio dei corsi perché voglio farglielo capire certe volte mi prendono come un visionario ma è una questione di energia ma tu lo sai tu hai fatto corsi anche a me di marketing cioè quanti corsi con integre abbiamo fatto di marketing abbiamo imparato tantissime cose io per anni ho sviluppato e la pubblicità e i tagliandini e più Shack. Che oh. dice, per far venire e le giornate promozionali dove tu regali purché ah, la faccia, che è logica, cioè, tutto a cioè, tutto, sì. tutto, tutto un tratto mi sono fermato: e ho detto, Non faccio più, io non faccio più pubblicità, ti giuro, da anni. Non spendo più una lira in pubblicità. Però, quando vogliono un servizio sul se tuo computer di qualità, mi arriva strano, più gente adesso te. di eh, prima, certo. Perché si sparge la voce, una volta era passaparola, adesso magari è su internet, che si sparge la voce che ci si trova bene qui e la cliente arriva. E a questo punto ehm, sia come estetista senior che ha vissuto una vita professionale di successo sia anche come responsabile cna italia rivolgiamo a queste ragazze magari che si stanno facendo adesso la professione queste ragazze non so di 20 anni 22 23 anni no? che sì. iniziano adesso la carriera sì. io consiglio loro di capire qual è quell'attività che a loro piace di più perché qualcuno e portato per le U per fare la costruzione unghie, qualcuno è portato per il trucco, qualcuno per i massaggi, qualcuno per i trattamenti al viso, cioè cercate di specializzarvi, di specializzarvi Molto. nella cosa Molto. che Molto. vi piace di più, a costo di fare solo quella, perché il successo appunto l'ho ottenuto soprattutto quando ho smesso di fare tante cose, e mi sono specializzata in... Che consiglio puoi dare? Come si fa a riconoscere un estetista di qualità? Perché in questo podcast il focus è proprio questo. Io voglio parlare dell'eccellenza dell'estetica in Italia per dargli rilevanza, perché io conosco veramente... Tante estetiste di grande qualità e ho piacere che escano fuori e si facciano riconoscere. Visto che facendo solo tipo permanente <ride> devo anch'io andare alla legge. Eh? Io so dove andare e sono una delle peggiori clienti <ride> base, esigenti. No? Quindi Ti fanno lo sconto. No. Se <ride> non no, vedete sì, lo, esatto, è, no? Ce no? lo oh, sì. La prima cosa che io guardo è l'igiene. Perché è un estetista che. l'igiene è l'ordine. Yes perché quello che esprime all'esterno, nel suo ambiente, in qualche modo è dentro. Se una persona è pulita e ordinata nel suo ambiente, automaticamente, anche secondo me, nel momento in cui lavora, è più organizzata, e più essenziale in quello è che fa. È, esatto, ed è efficiente. Esatto, la parola è classica è efficiente. Poi sicuramente bisogna provare, c'è niente da fare bisogna provare le mani, le mani dell'estetista, perché attraverso... Ah, non so presente tutte queste attrezzature, come lo vedi? Non mi interessa, okay. cioè che abbia tante o poche attrezzature, quello è una scelta tecnica mm -hmm. che mi deve spiegare ovviamente, sì. nel momento in cui sì. me le propone, perché ho conosciuto estetiste che non le usano, ma hanno delle mani miracolose mm -hmm. e che ottengono risultati lo stesso che hanno una cultura pazzesca cosmetologica e quindi sanno applicare bene i prodotti e sanno ottenere i risultati e altre colleghe che utilizzano attrezzature e ottengono ugualmente i risultati l'importante è che loro sappiano quello che stanno facendo no? quindi oltre a questa base anche la conoscenza quindi se mentre mi fanno un trattamento al viso o mi applicano una macchina mi spiegano quello che stanno facendo io credo che il, il trattamento funzioni di più sì. perché c'è un effetto anche di auto <ride> guarigione, di come Se, no? se nel, nel momento in cui dici ti sto applicando <ride> questa vitamina perché fa questo eh? nella mia mente già lo sta facendo, cioè, eh? facendo ma nello è... stesso tempo mi dimostra la preparazione dell'estetista certo. e quindi la stimo ancora di più in questo certo, quindi certo. La, la conoscenza la capacità di ricercare anche le novità il fatto di andarci ogni tanto e dire sai, adesso c'è questa. Sono stata a questo corso, sono stata a questo convegno e c'è questa novità. Fantastico, vuol dire che è un estetista che si aggiorna. L'anima che ci mette, la conoscenza e il costante aggiornamento. Secondo me queste sono le, le caratteristiche. E la ricetta vincente, sì. Mm? Benissimo. Sì. Insomma, quasi arrivati in fondo, direi di non dimenticarci di qualcuno che è molto importante, no? i miei clienti Eh, eh sicuramente i tuoi clienti i miei amici no io ho tantissimi clienti di diverse di diverse estrazioni diverse culture di diversi tipi uh -huh. mandagli un messaggio quello che vuoi oh, te ci vediamo presto per il ritocco <ride> ciao a tutte ricordatevi non andate in giro in disordine che mi fate brutta pubblicità venite qui a fare i ritocchi Fantastico, bene, bene, bene. Io siamo arrivati alla fine, ti ringrazio tanto, Brigida. Io eh, ti ho conosciuto nel 92, circa, a tempi da Portofino. Ah, 93. Sì. Beh, sì. Però sei cambiato in una via, con la stessa energia, stessa ho i capelli grigi, dai. Eh, anche anch io, tu. <ride> Ma me li tingo perché ho detto che sto meglio col grigio. E eh, no, certo. Non no, li avrei tutti neri io. Ma dai, <ride> mi stai prendendo in giro. Mi <ride> tingo di, di bianco perché di, fa più chica che Perché fa più chic, eh, Anche capito? tu. È, è una. Allora ti ringrazio tanto e ci risentiremo Grazie magari molto. in una prossima occasione. A te, ciao a piacere. tutti. Eh? Ciao a tutti quelli che ascoltano, ciao a tutte le mie clienti. Ci sentiamo alla prossima puntata. Avete visto che straordinario personaggio è Brigida, veramente di spessore, oltre che essere naturalmente un estetista da favola, cioè una numero uno in Italia. Ogni volta che rispondeva alle mie domande in un certo modo io sentivo un sussulto perché è quello che io dico ogni volta che faccio un corso e che cerco di trasmettere all'estetista che fanno formazione con me per rendere sempre più brave e sempre migliori per dare un servizio veramente straordinario. Quindi vi ringrazio l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata di Estetista da Favola. Ciao a tutti da Maurizio e ricordate, vola solo chi osa farlo. Ciao Ciao, ciao a tutti.